ciao a tutti ragazzi e benvenuti sul canale io sono Maxi e come vi avevo promesso eh, la live è finita il, diciamo, il risultato del vincitore l'abbiamo dato e a questo punto vi comunico la mia decisione insomma allora in primis ragazzi come state vedendo state sporrendo tutti quanti i commenti di tutte le persone che mi sono state vicino nel mio ultimo video io apprezzo apprezzo moltissimo i commenti di tutti mi ha fatto veramente molto piacere ricevere tutti questi commenti questo interessamento da parte di anche di nuovi iscritti ragazzi anche di nuovi iscritti e, e la cosa mi ha, mi ha lasciato a bocca aperta perché non pensavo che comunque ci fossero queste persone che mi seguissero e che comunque eh, mi apprezzassero veramente per, per lo youtuber che sono e non per il bimbo minchia che gli altri vorrei, vorrebbero che io fossi insomma il bimbo minchia cazzone che sta lì a fare cazzate e eh, eh, compagnia bella io ragazzi sono, sono questo, Maximilk è questo Maximilk Milk è, è quello che è io non riesco a, a vendermi a vendermi intendo a seguire la corrente no come sapete tutti nella mia pagina facebook il, il mio profilo facebook c'è scritto maximilk youtube è l'unico youtuber contro corrente perché questo sono io ragazzi io sono contro corrente io non seguo le correnti e, e non vorrò mai seguirle queste correnti e, quindi magari per questo non faccio iscritti per questo diciamo il canale non cresce mai e magari questa è una serie di motivi però ragazzi voi mi avete dato un motivo un motivo solo per andare avanti ragazzi oggi ho ricevuto un bigliettino che è questo qui che state vedendo e con, con una dedica particolare come state vedendo e questa dedica ragazzi mi ha mi ha lasciato senza parole Accompagnato da questo bigliettino c'erano eh, due regali ragazzi Tra cui questa targa che state vedendo che Questa targa c'è scritto Maxi Milk E c'è scritto Erme, Ermeio Youtuber Italiano ragazzi Come l'avete vista e Questa targa me l'hanno fatta quel gruppetto di amici che avete letto nel, nel bigliettino devo dire che mi, mi, lascia, mi ha lasciato veramente senza parole perché è meglio di una targa di platino di youtube secondo me o di altre cazzate e questo è il secondo eh, presentino che mi hanno fatto sempre eh, eh, diciamo, questi amici, questi fans che loro si, si ritengono fan ma io magari adesso non so neanche come definirli perché sono stati veramente carini e apprezzo veramente molto il gesto che hanno fatto quindi per cui ragazzi eh, Maxi Milk c'è continuerà a rimanere su Youtube eh, e mi dovete sorbire ancora per un bel po' di tempo io ringrazio tutte queste persone che mi hanno dato la spinta eh, detto questo ragazzi non so che altro dirvi eh, spero di accontentarvi ancora per molto tempo continuate a seguirmi e detto questo ciao a tutti e al prossimo video